Okay, abbiamo aggiustato l'origine, abbiamo aggiustato la texture adesso vediamo il terzo punto fondamentale che è quello di ridurre il numero di punti no, il numero di vertici abbiamo visto che in questo caso, Layout se clicchiamo su questa opzione, vedete dove c'è il triplo coso e facciamo statistics, vediamo quanti vertici abbiamo. Abbiamo 1.800.000 vertici e 3 milioni di facce. 3 milioni di facce sono francamente troppo per... Eh, 1.820.000 vertici sono troppe per la realtà virtuale, quindi dobbiamo ridurre queste cose nell'ordine di qualche decina di migliaia al massimo. Allora, come si fa? Allora, lo strumento principio per questa operazione... Eh, facciamo n, togliamo questo, eh, è semplicemente quello di usare il decimate, quindi adesso poi ci impiega parecchio, relativamente abbastanza per ridurlo, diciamo che eh, dato eh, 1.820.000 eh, l'ideale è scendere tipicamente eh, molto di meno, quindi eh, a, a, a un decimo se non molto di più, ecco, no? E questo si va molto a tentativi e infatti questo video vi fa vedere alcuni tentativi che conservino però preservino le texture quindi ricordatevi di aver sempre selezionato questa penultima icona perché se avete altre icone non riuscite a capire quindi andate sull'ultima penultima icona vedete cosa vi dice e poi a questo punto andate e fate sicuramente il decimate che vi ho insegnato svariate volte aggiungete il decimate il decimate ha la possibilità di definire una percentuale, ora allora, la percentuale qui facciamo um, è un po' difficile dire quale potrebbe essere ma uh, diciamo che facciamo un decimo per cominciare no? quindi 0,1 quindi da 1.800.000 cerchiamo di scendere a 180.000 ok quindi facciamo 0,1 nel mio caso e, e poi lo lasciamo elaborare. lavorare ok ci ha impiegato circa un minutino forse se il vostro computer è un po' più lento potrei piegarci parecchio di più il problema vedrete adesso che praticamente qui abbiamo una, una eh, le mesh prodotte sono in realtà eh, sbagliate perché tutti questi puntini che vedete vuol dire che sono dei buchi sono sostanzialmente dei buchi Nell'architettura, allora, innanzitutto facciamo uh, l'apply di questo in modo tale da almeno lavorare con un'immagine un po' più piccola. Un po' più piccola vuol dire che in questo caso abbiamo 333.000 vertici, che diventa quasi umana. Okay, anche solo per applicarla ci c'è impiegato un minutino insomma una quantità di tempo abbastanza elevata però vedete siamo arrivati soltanto a 300.000 triangoli che andrebbe già bene però questa cosa qua portata in mondi virtuali è brutta e orrenda perché ci sono tutti questi buchi quindi la primissima cosa che facciamo è andare in Edit quindi con Tab andiamo nelle Mesh e poi dovrebbe esserci un uh, Clean Up eccolo qua e nel cleanup eh, cerchiamo di eh, intanto di eh, fare in modo tale di eh, unificare tutti i punti eh, che sono molto vicini, quindi facciamo un merge by distance, questo è importante perché molti punti sono sostanzialmente eh, eh, talmente vicini che possono creare eventualmente dei buchi, ma questi buchi eh, sono dovuti al fatto proprio che sono distanti invece il Merge Bay Distance se cioè ci sono dei punti, dei vertici tanto vicini li eh, immergiamo, cioè li fondiamo insieme cosa che oltretutto dovrebbe ridurre il numero di vertici che è 333.000, e vediamo un po' come li riduce mm? eh, li ha ridotti un po', vedete che sono solo 326.000 ma se andiamo in Edit Mode vedete che abbiamo ancora queste imperfezioni allora, per risolvere queste imperfezioni torniamo in ehm, Edit prima object, e, e andiamo sempre sulle Mesh e sempre sul Cleanup che abbiamo qua e facciamo Fill Holes Fill Holes serve proprio per togliere i buchi e questa è un'altra operazione che in questo caso non sempre è necessaria ma in questo caso eh, si è resa necessaria Fill Holes, quindi ci impiegherà il suo tempo ok, close degli Hall ci ha impiegato una mezz'ora buona eh, ha fatto un po' di lavoro ma direi che continuiamo a mm, eh, provare a fare eh, quello che mi ha fatto prima cioè il, il clean up mettendo insieme i, i merge by distance che è questo e gli mettiamo come distanza non 0,0001 metri ma facciamo 0,01 eh, ad esempio, metri e perché così dovrebbe eh, intanto essere un po più rapido andiamo un po' a vedere se ha fatto quindi lo uh, rivediamo il nostro ecco come vedete che abbiamo praticamente ancora dei buchi qua eh, l'obiettivo sarebbe di ridurre questi buchi a, a, al minimo possibile ok quello che vedete l'ho ottenuto uh, applicando successivamente eh, decimate ehm, re, eh, e quindi riduzione anche come abbiamo visto prima della eh, data da mesh siamo andati con, sempre col clean up siamo andati sul merge by distance e l'ultima che ho fatto praticamente sul 0,1 metri proprio per cercare di far fuori insomma gli ultimi buchi strani in realtà sono riuscito ad arrivare a un livello molto molto basso siamo praticamente a 20.000 vertici e eh, sostanzialmente 36.000 36 eh, facce quindi praticamente un centesimo dall'inizio forse un pochino troppo ma comunque il, il concetto è che adesso abbiamo un qualche cosa che è facilmente diciamo, portabile nei mondi virtuali no? qui ci sono ancora alcuni difetti che eventualmente potrebbero essere risolti eventualmente a mano eh, per esempio qui c'è un buco questo buco si può uh, filare a mano, eh, eventualmente vedete che l'ho corretto praticamente semplicemente andando praticamente sul facciamo CTRL Z così lo vedete un po' meglio vedete che questo c'era il buco il buco l'ho filato a mano semplicemente facendo clic e poi shift, click, shift, click, shift, flick, facendo il quadrato, poi F ed si chiude, e poi facendo uh, click, uh, Shift, click e eh, click fate F, e si chiude questo, il la UI non è eccezionale, ma comunque insomma ci sono dei piccoli restauri di questo tipo: insomma, possono anche funzionare. Diciamo che è una for forma di restauro e qui probabilmente vedete che ci sono altri posti in cui intervenire tipo qui c'è un altro buco e qui anche bisognerebbe fillarlo quindi per esempio si fa shift, uh, shift, shift, shift, uh, shift, shift, shift andiamo un po' soltanto di, di aver preso il buco giusto e poi facendo F praticamente si chiude anche quel buco, quindi in generale diciamo, è un po' un lavoraccio, però si può fare, quindi come vedete siamo ottenuto, abbiamo ottenuto praticamente una, una, un qualche cosa che eh, nei mondi virtuali, anche se non è poi perfetto, adesso lo vedremo, comunque è piccolissimo, quindi può essere inserito in qualunque tipo di mondo virtuale. Ovviamente dovete cercare di, eh, magari aumentando insomma, la risoluzione, quindi non così basso, però evitare di avere comunque questi difetti, oppure se non altro possono anche essere accettabili se non si vedono, poi fate una prova portandolo nei vari mondi virtuali. Allora, per il momento è tutto nel prossimo video farò vedere come l'import di questo oggettino genererà un oggetto molto molto piccolo e quindi facilmente importabile in qualunque mondo virtuale.